Poi proveremo a fare delle domande a raffica a ognuno di loro per vedere un attimo come si comporta. Eh, no, assolutamente no, ahimè, infatti. Sto, grazie. Okay. Stavo dicendo che la cosa è stata decisa oggi, cioè lui ha pensato a. Questa cosa qui ci penso io voi siete finiti cioè, non siete nelle mie mani adesso vediamo che cosa succede nelle mani di tale chi... Ma io farei una cosa, io tra l'altro proporrei non qualche... la vedo, non la vedo forse la lasciamo lì la e sarà intoccabile per tutta la sera e qualche domanda rapida, fai, so che ci sono due ragazzi quindi il pubblico non si spaventi se si avvicinano i ragazzi che hanno i microfoni che da in testa. Io, ragazzi, volevo sentire una cosa. Brano della Carrara che a Filippo piace di più in assoluto. A far l'amore comincia tu. Ah! No, no, no, no, no, da te come fa? scoppia, scoppia. Mi scoppia Allora, allora, allora. Questo è il finito che conosco! Tanto però ti il problema è quello che la conoscono loro. È peggio, mi ricordo, avevo un altro. No, finito un attimo, Allora, se, se ci sentiamo parliamo, altrimenti no. Se vuoi parlare solo tu non niente. Mi ricordo di avevo una cassetta del Carlac e mi piaceva col pezzo, diceva cioè, Com'è bello fare l'amore da Firenze! Guarda ciò! E li lo faccio anche! Ah perché nella formazione precedente alcuni di voi ricorderanno che c'era il tastierista, il conte, chiamato così per i suoi famosi modi aristocratici. capito? tale Conte ha anche un altro diminutivo, ma non lo svegliamo perché sarebbe troppo a posto. Il Conte, che sta bene si era trasferito in Messico, mi chiama. Oh Filippo, sono tornato, è meglio qua, è tutta un'altra vita, qui si respira, sono tornato a Firenze, se hai bisogno io, no. Però è tornato, è tornato Tiziano, Vai. sei un po' inquietante. Di sì, so, so, so. Un numero fortunato, Filippo. Ma, sei... Un numero fortunato, non lo so, vi so. ricordo che quando ero bambino, contando le lettere del mio nome, che compongono il mio nome, venivo mi fuori il 7. 7, neck è 7 no? <ride> però dicono che il 3 è il numero perfetto 7, 3, per 10. Andy Summer, Stewart Copy and perfetto. <ride> Lettere o mail? Per comunicare con gli altri, cosa preferisci? Beh, io sono sempre sul rapporto diretto in realtà, cioè, quindi né lettera né mail, però quando, quando non è possibile, a questo punto sfruttiamo il progresso e mandiamo delle gran mail. Segnali di fumo sono bel. Dentro o fuori? Il concetto fermati, è Che vuol dire dentro o fuori? All'aperto oh, ah. Che brutta anche così Mamma mia Cioè io non ci Boh magari sarà un po' logotomizzato però <ride> non è una risposta semplice da dare perché fuori, fuori. No, ti ispiri, ti ispiri. per esempio qui io sono fuori ma non sono dentro però c'è un bel contatto c'è un bel, una bella atmosfera però poi alla fine fuori io ricordo mh, veramente dei momenti molto forti sia come, come interazione con le persone, sia come sound, come scenografia naturale. Abbiamo visitato dei posti straordinari con un male di gente e quando c'è un male di gente davanti è una grande potenza, non c'è niente, niente da dire. E quando siamo all'interno di, di un palazzetto o di un teatro c'è un, un trasporto differente, pur sempre un trasporto magico, però credo di poter dire che i concerti all'aperto, per me, vincono su tutto il resto. Monte Carlo, a Monte Carlo. Di luta, di luta. quando suonavamo allo sporting esatto. di Monte Carlo, abbiamo fatto le prove, abbiamo pagato... No, ma di casa! Ma di! Ma dai Ma dai qua su, ma, ma, ma, ma dai! Quando eravamo a Monte Carlo lo sporting, per chi è venuto, a un certo punto aprono intorno le, le pareti, si aprono e si vede tutta la laguna ed era come essere dentro, fuori, però tu non c'eri quando abbiamo fatto lo sport. Era fuori, nel frattempo era fuori, voleva entrare. Il piatto preferito. Felice. Basta Monica! Eh, piatto preferito. fritto. So. Noi... andiamo proprio sul sicuro. I tortellini. Ah! Con la palla il luogo ideale per le vacanze poi facciamo partire il pubblico e eh? preparatevi, e eh? siete pronti ragazzi vogliamo sentire anche voi eh? luogo ideale ma io me la cavo con un forte dei marmi no. eh, finito rimango in Italia mare sì mare non montagna però va no, la... bene anche anche eh? Ok. va <ride> bene anche l'atriatico state pronti che chi adesso ci spara un posto al di fuori... India... India! Busto a Mi piace ma. il mare... Ma cosa c'è? No. Ah, il busto a senzio c'è? Il mare di busto! Il mare di busto! Non si vede mai Dai dai dai dai, filico... No, ma basta... ...dai dai dai dai dai... Io... a me piace tutto il mare, montagna ma naturale diciamo è che sono un po naturale beh. i mari no. finti in questi come... no ci sono anche mari brutti naturale e il paesaggio ma perché mi deve contestare ma io adesso, è se sì, guarda che, guarda cosa guarda che una, una guarda cosa di una pesantezza impressionante ma la macchina sempre così io non parlo. parlo una volta e io contesto no, no, va bene. quindi mare naturale nudi nudi o vestiti a fare nudi tutti nudi in... <ride> Buone, buone, buone, buone. E, e Filippo fantastico come risponderebbe a questa mano? <ride> Rigorosamente nudi! Guai! Il semenzara, come tutti posseduti dal demone del gioco, era solito, eh, qui mi pianto perché non me lo ricordo più. <ride> Però chiudete gli occhi, chiudete gli occhi e sentite Filippo. eh Sì, no, era scaramantici rituali, quello di prima, cosa dice? Era solito... Ci sono anche i momenti dei viaggi sono così Forse con un po' di Che Obbligo tutti a vedere dei film Prontozza Eh? Dai col pubblico ragazzi se no eh, Col pubblico Ah, sì, Ma se ci, ci sono le domande del pubblico Ah! Non per chiudere l'orecchio e evitare di sentire il casino Il contrario Ci servono per sentire Cosa stiamo suonando voi lo sentite da lì, noi lo sentiamo da qui. Un giorno la sfiga ha voluto che Luciano fosse tempestato dalla sfortuna. Cioè solo aveva preso lui e lui doveva uscirne. Il problema a spese spesa nostra. Perché a un certo punto è partito, lui usa, si chiama rullante dove picchia. Partita la pelle sopra cosa fai quando parte la pelle sopra invece di avere un suono bello tuk tuk, tuk. io stavo già pisciandomi addosso cioè stavo morendo lui ah, ha pelle! Cioè, voi non sentivate ma noi in cuffia sentivamo ah, sotto al, al, al sempre rullante che diciamo c'è una cor, cordiera si chiama di metallo partita anche quella allora penso io, forse è il caso di cambiare il rullante. Finiamo il pezzo devastati dal... Qui correggetemi se sbaglio. O era tutto in quel pezzo lì che succedeva di tutto. O era la voglia che non vorrei. Due... Gli cambiano il rullante, si spacca la pelle. era possibile cantare una canzone con, dietro una, ah, ci allora prendimi il 2, prendimi il 3, non sento un cazzo, ma perché? Dai! Tutte le varie esternazioni da lui che ha una voce simile a una papera, ah, chissà da che vi ha preso mio figlio, no, tuo figlio è la migliore, quindi basta, quindi questo succedeva in quel preciso momento per noi e insomma credo che lui quel concerto abbia cambiato quattro annullanti non so nemmeno se sia arrivato alla fine sentendo correttamente avendo un audio corretto però il concerto l'abbiamo portato a casa insomma, questo era uno dei motivi per cui tutti si vedeva io sopra tutti voi che la stanca